Maestro, ci sono delle cose che non capisco bene. Eh, dimmi, dimmi, malacota. Ma pensavo magari mal di testa sta bene. Eh, no, sto benissimo adesso con questo bloccatore, sto benissimo, no, però Sua Eccellenza mi sta aiutando, dimmi. Allora, io eh, riflettevo, guardando, osservando la situazione contemporanea degli umani, che essi mi sembrano davvero benevoli e benintenzionati. Ah, ti sembrano così? Sì, sì. Guardi, per esempio, eh, adesso la loro preoccupazione per gli anziani è davvero commovente. È davvero commovente. Sì, ma non solo gli anziani, anche i bambini. Eh? Continui divieta ai minori, eh, si sconsiglia la visione perché potrebbe succedere questo, l'altro, insomma, sono molto attenti. Eh sì, sono attenti ai ma... bambini. Davvero. E poi anche l'ecologia. L'ecologia per esempio è incredibile, fanno di tutto, continue campagne ecologiche, costruiscono giardini dappertutto adesso, pure le viste dei monocicli, dei bicicli, dappertutto è un'invasione. Eh? E, e non solo quello, anche pensiamo alla discriminazione di genere. Sono veramente attenti a questo. Tutte le più grandi compagnie di commercio umane si sono schierate e hanno detto no al razzismo, al sessismo, veramente mo mo molto attenti. E Anche per esempio nei nostri trattamenti siringali sanitari, eh, anche se loro non sanno che cosa c'è dietro in realtà. Però però mi sembrano molto ben intenzionati nel promuovere le loro campagne sulla salute. Eh sì, è davvero, sono proprio ben intenzionati, ma la Ah, ma, ma, ma, ma allora lei è d'accordo, è d'accordo. D'accordo. <ride> Questa è la più grossa idiozia che ti ho sentito affermare da millenni. Malacuda. Ma la Ma possibile che non, non vedi il quadro più largo? Quando non capisci una cosa, quando ti interroghi, devi vedere il disegno complessivo, ma la Non i dettagliucci, il disegno complessivo. Cerca di allargare il quadro. Allarga il quadro, ma la coda. Ah, Allargo, allargo, allargo, allarga il quadro, eh, cosa stai facendo? Sto dicendo in senso. metafisico, immaginativo. Allora, seguimi, ti faccio adesso un'analogia che ti permetterà di capire che cosa c'è dietro tutto questo. Ora. Prendiamo una macchia nera, una semplice macchia nera, sì, prendiamo una macchia nera, una semplice macchia nera. E ora allarga il quadro. E che cosa vedi? Allargo il quadro. E cosa vedo? Vedi che c'è uno sfondo bianco, anzi, Accanto a quella macchia nera ne appaiono altre di macchie nere, sì, ne appaiono altre di macchie nere, esatto, e poi sono tante macchine su uno sfondo bianco che non è uno sfondo bianco. Ah, e cos'è? È pelo. Pelo? Sì, pelo, quindi noi stiamo guardando una, eh, una, una mucca malacruta, stiamo guardando una mucca, Ah, una mucca, mi piacciono le mucche, sono molto dolci le mucche, mi piacciono davvero tantissimo le mucche, sì lo so che ti piacciono per questo ho fatto questo esempio, ora vediamo questa mucca, eh, guardala bene. È molto carina, vero? Come sta la mucca? Eh, come? Ma che ne so io, maestro? Ma come? Devi immaginare guardando il quadro. Ah, devo immaginare. Ecco. Mm. Ha ah, ah, ah, fame. Mm ha fame e adesso andiamo per i campi a prenderci l'erba no. <ride> no, no no no no no no perché andare per i campi per i campi è pericoloso per i campi ti, ti puoi rompere una gamba potresti non trovare l'erba fai fatica tanta fatica e invece c'è una soluzione, noi siamo buoni, malacoda. In questa immaginazione noi siamo buoni, malacoda, no? Eh già, già, noi siamo buoni, siamo buoni, e quindi che, che facciamo? E quindi noi siamo così buoni che gli diamo da mangiare alla mucca. Ah, gli diamo da mangiare noi, che siamo buoni! Non ti entusiasmare troppo, malacoda. Ah, no, sì, cioè, sì, mh, ecco. Andiamo da mangiare alla mucca, che è felice adesso. Ah, è felice di mangiare. È così felice che purtroppo però la mucca ha mangiato troppo e adesso si sente male. Ah, ah si sente male! La mucca si sente male! Non si sente male! C -c cosa facciamo, maestro? Cosa, co cosa possiamo fare? Possiamo fare come fanno gli umani, per esempio. Ma la cosa possiamo? Curarla con le medicine. <ride> gli diamo le nostre medicine e curiamo la mucca. Ma la mucca si riammala e si riammala e si riammala perché è così. Allora c'è una soluzione. Ah, eh, qual è la soluzione, maestro? C'è una soluzione. I nostri trattamenti siringali sanitari. Che eh, eh, la, la salveranno da questo continuo ammalarsi, no? Ah, già, i nostri trattamenti eh, siringali sanitari. Ma, ma, ma non mi pare che vanno a finire tanto bene quei trattamenti, se, se non mi ricordo male. Già, eh, sì, non vanno a finire tanto bene per tutti, ma noi abbiamo troppe mucche, malacoda, troppe, troppe mucche. Eh, possiamo curarci di tutte e dargli da mangiare la felicità? Dobbiamo averne un po' di meno, per cui se qualcuna va, va bene, insomma... Bisogna un po' sfoltire. Ah, già, bisogna, un po' avere mucche però. Sì, però bisogna sfoltire, capisco. Oh, e adesso guarda ancora il quadro. Come sta la mucca? Eh, come sta la Eh, mh, si annoia. Ah, si annoia. Si annoia. È gravissimo. E allora che cosa facciamo? Eh, delle lucine. Delle lucine, malacuda. Delle lucine che si muovono e della musica bellissima. Sì, delle lucine e della musica bellissima. Questo mi piace. Mi piace tanto. Belle, le lucine. La, la, la bocca è felice. Eh, le lucine e la musica. Bravo. Adesso... La mucca è davvero felice, giusto? Lucine, musica e tutto quanto. Sì, però adesso però la mucca ha fame e, e dobbiamo andare a mangiare e dobbiamo smettere di guardare. No, non dovete smettere di guardare le lucine e la musica. E facciamo un tappo? Facciamo un tappo sullo stomaco apriamo, prendiamo del cibo predigerito e lo versiamo dentro lo stomacchino della mucca e chiudiamo il tappo così la mucca non si deve nemmeno allontanare e nemmeno muovere le mandibole per masticare o continuare a guardare le lucine colorate e la musica, bellissimo! Questa è un'idea geniale maestro e possiamo stare a guardare le lucine e non dobbiamo nemmeno muovere la bocca, è bellissimo! Oh, bene, ti sembra felice adesso quella mucca? Eh, sì, ah, sì, ah, sembra abbastanza. Ecco, allarga il quadro adesso, malacoda, allarga ancora il quadro. Eh, allargo, allargo il quadro. Che cos'è che vedi? Eh, oh, oh, delle tette grandissime! Confe di latte! Esatto, Malacoda. Prelevalo con i nostri detrattori. Beh, lo preleviamo? Sì, eh, lo dobbiamo prendere. E dove va quel latte? è nostro. <ride> ma la coda d'altronde, scusa, tutta questa cura, questa attenzione, ma noi dobbiamo avere anche il nostro guadagno. Così che dicono anche gli umani, no? Sì, un guadagno sostenibile, è tutto bello, tutto pulito, ma noi dobbiamo avere il nostro guadagno, giusto? Ah, beh, sì, giusto, eh, guadagno. Quindi, quindi eh, estraggo? Sì, sì, detrai tutto il latte direttamente. Tutto, fallo andare, oh, adesso com'è, com'è Malacoda? Sì, eh, eh, mm, sembra bene, oh, lo vedi? Adesso c'è una bella mucca, nutrita, curata, intrattenuta, ma guarda bene, allarga il quadro, allargo, allargo il quadro, com'è questa mucca, lo vedi? Allargando il quadro, tu vedi che è chiusa. Ah, è chiusa! Sì! è chiusa in due metri quadri di spazio ma, ma d'altronde perché non deve andare a cercare il cibo non deve fare niente, deve stare lì perché usarne di più, scusa sarebbe non ragionevole due metri quadri di spazio sono sufficienti adesso allarga ancora il quadro ma la coda eh, allargo il quadro e che cosa vedi? eh, vedo tante mucche eh, centinaia di mucche, tutte con le loro stanzette. Migliaia, milioni, miliardi di mucche con le stanzette. Miliardi, bravo. <ride> miliardi di mucche con le loro stanzette. Chiuse in piccoli, confortevoli cubicoli, tutto incluso: salute, divertimento, cibo ecologico, nessuna discriminazione. Ma <ride> ma che cosa manca? Malacoda guarda bene. Che cosa manca? La libertà. Esatto, Malacoda. Manca la libertà. Lo vedi adesso il quadro allargato, Malacoda? Eh? Sì, adesso lo vedo, non, non sembra bello. Eh, non è bello per loro. E perché? Perché non è bello senza la libertà? Eh, perché... Sembrano non vivere. Esatto, malacoda. Sembrano non vivere. Tutte le nostre attenzioni, rassicurazioni, noi abbiamo tolto agli umani l'unica cosa di valore per un vivente. L'unica cosa che a noi dà un sacco di problemi e fastidi. La libertà. Questo è il senso del buonismo. Ma la coda, capisci? Loro non si devono concentrare sulle priorità, ma solo sulle cose meno importanti. Ma alla cima di tutto, in realtà, per un vivente, che cosa ci starebbe se non la libertà? <ride> per noi il guadagno è sicuro e garantito. Latte tutti i giorni, prelevato... Tutto alla fonte, senza necessità di inseguire gli umani, e cioè anche le mucche, eh, che sono la stessa cosa. E eh, d'altronde anche loro staranno meglio, ma la cosa, un reddito garantito, no? un lavoro dipendente, sicuro, calcio e tv, 24 ore su 24. <ride> lo vedi come è tutto chiaro adesso per noi malacoda bisogna evitare che gli umani si concentrino sulle priorità come com le mucche dei loro allevamenti intensivi trattate benissimo, preservate in salute ma chiuse noi gli promettiamo sicurezza di un lavoro, cibo garantito, intrattenimento, un trattamento assolutamente imparziale, senza alcuna discriminazione di genere, di sesso, eccetera, così, ecologismo, pulizia, tecnologia comoda. E quello che serve a noi lo detraiamo alla fonte, <ride> senza nessun disordine, nessuna ribellione. Ed essi non vedono che sono chiusi in gabbie di due metri, senza l'unica cosa che li rende dei viventi, la libertà. Ma come si fa a non vedere che la vita stessa è movimento e che il movimento è libertà? Senza la libertà si marcisce, malattia. Si va verso la morte, lentamente, e poi da morti le loro anime. Sono nostre. <ride> Quanto sono stupidi questi umani. <ride> Avete sentito il maestro uscire dalle, dalle gabbie dipende da voi non vi fate incantare svegliatevi vivete siate liberi